avanti Gesù Cristo voglio ringraziare innanzitutto tutti quanti di voi eh, Don Antonio Vigone eh, Don Antonio Scarano Don Luigi Silvestri Don Fabio che ci avete trovato il Diagono antico che stanno concelebrando con me e con voi questa Santa Eucaristia fratelli e sorelle mi sono chiesto che cosa bisogna dire Maria, della Vergine Maria, sapete noi tutti quanti abbiamo bisogno di vedere Dio, lo vogliamo attentamente. Se c'è un motivo per andare in chiesa, è uno solo, è soltanto per incontrarsi con Cristo. Noi lo incontriamo, incontriamo nell'Eucaristia, nella parola che che è una cosa bellissima, però a volte sapete ci viene un po' difficile pensare perché Gesù 2000 anni fa c'era adesso è in modo sacramentale però ci viene a volte un po' difficile capire l'amore di Dio allora mi sono chiesto questo come è possibile sperimentare l'amore di Dio guardate io penso che qualcuno qualcuno l'esperienza di aver perso una madre da piccolino, no? Per esempio mia mamma ha anni quando è morta la mamma, non sa che cosa significa un abbraccio di madre, sa della nonna, delle nonne, di una zia, di una parente, ma non l'abbraccio di una madre, sia purtroppo che ha fatto questa esperienza da piccolino o da piccolina. E desidera parto, guardate si può essere abbracciati anche da un padre. Ma come ti abbraccia una madre, ma come ti stringe una mano, come ti ama una madre, è, è unico, è unico. E allora io mi sono sempre chiesto uh, questa cosa. Ho detto, Signore, tu come ami? E noi dobbiamo guardare la croce perché lì vediamo l'abbraccio di Dio. Però sapete. Noi vogliamo sperimentarlo ancora meglio, come figli. Non soltanto come persone amate, ma vogliamo una specificità, cioè come figli. Allora, io ho detto questo, teologicamente, sicuramente non sto dicendo una parola corretta che i miei confraterni mi perdonino, ma io sono convinto di una cosa, che Dio abbraccia come madre. Io abbraccia come Madre tenerissima, come, ecco la Vergine Maria, ecco la Vergine Maria. Noi abbiamo la grazia di avere una città, un paese, che ha come Patrona, Signora, e oserei dire, perché sembra sempre distante quando diciamo Patrona, sempre sempre come Madre, come Madre, Maria Santissima. E allora quando il giovedì della festa scende, è come se l'amore di Dio dicesse: Tu vuoi sentire il mio abbraccio materno? Eccomi attraverso Maria, tua madre. Adesso tra poco, dopo la Santa Messa, noi veniamo vicina, la veneriamo con dei gesti, mandandogli i baci. Perché? Perché non è soltanto una statua, ma rappresenta. La Vergine Maria, la madre di Gesù, e permettetemi di dire, rappresenta l'amore materno di Dio. E l'amore materno di Dio noi lo possiamo sperimentare che ha avuto la grazia di avere una madre che ci ha amato, perché purtroppo la sono mostri bianca, perché c'è anche qualche madre che purtroppo, ma sono proprio rarissime, rarissime. Ma una madre, siamo tutti quanti figli, questo non ci piove eh, oddio, il funello. Il funello no. Siamo tutti quanti figli, no? Quando una madre ti abbraccia, ti vuole bene, ti ama, è unico, tu ti senti protetto perché tu sei un qualcosa che è uscito da lei. Tutto il mondo ti potrebbe andare contro. Tu potresti essere per il mondo il più cattivo dei cattivi, ma per tua madre tu sei il figlio amato, sei unico e irripetibile. E guardate, anche quando siamo 4, 5, un tempo si diceva, 10 figli, bene, ognuno, ognuno, e questo ne sono convinto, ognuno è unico davanti a alla propria madre. E se la madre usa la saggezza dell'amore di Dio, fa capire l'unicità del bene che vuole a quel figlio, a quella figlia. E allora noi oggi, fratelli e sorelle, quando Maria scende, la madre di Gesù, la madre di Dio, Matteo Docos, dicono i padri della Chiesa, quando scende, è vero, siamo tutti figli, ma ognuno di noi deve dire, senza ombra di dubbio, Maria è scesa per me, per me, perché mi è fatta, finalmente di perso una madre adesso avverte ancora di più sia l'abbraccio di Dio come madre ma sia l'abbraccio di Dio eh, scusate, l'abbraccio della propria madre a chi è che non manca se già la mamma sta nei cieli a chi è che non manca l'abbraccio di una mamma se parlate con una donna di una nel... 87 e gli dicesimo Giugnale, vuoi abbracciare tua madre? lei dirà subito subito, subito l'amore l'amore fra mamma e un figlio non ha confini, non ha età non ha tempo e allora fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore ringraziamo il Signore perché Maria ci appartiene Maria è l'abbraccio di Dio Signore, Dio mio, Gesù Cristo bene, dopo i sacramenti che è il culmine di L'Eucarestia, noi abbiamo l'abbraccio, la tenerezza, la carezza di questa madre. A volte lo dico spesso, no? all'inizio, quando me sono venuto nel 2014, molti dicevano vedo, «Vedo la Madonna di Casandrino sorridere, o non sorridere, arrossire, così la sento vicino». Vedo che tante persone che vengono anche a portare le offerte dicono no, no, dobbiamo andare perché l'amore di madre ci chiama, cioè l'amore di figli ci chiama a andare verso questa madre. E io non riuscivo a capire, poi ho capito, ho capito fratelli e sorelle, sapete, questa grande devozione, questa grande venerazione che noi abbiamo per la Madonna di Casaldrini, che è unica anche nel suo genere. Guardate, adesso si stanno preparando i fiori, tra oggi, domani, sabato, bene, questa chiesa diventerà profumata, profumata. Di solito sapete, e chiudo, di solito sapete, quando una donna o un uomo mette un profumo buono, arriva prima il profumo e poi la persona, e noi diciamo sta venendo quella persona. Nella festa di Casandrino, nella festa di Casandrino, scende prima la Madonna e poi vengono i fiori che sono profumati. Sapete che cosa significa? Significa che non è un'aggiunta messa come noi mettiamo il profumo, ma è lei che profuma la vita. È lei che profuma tutto. E allora ringraziamo il Signore, non vi voglio dilungare, sapete, porto la è di essere bassino, ma lunghino, non so. So Quindi, come, ringraziamo il Signore. Prepariamoci a questa festa. Ci saranno tanti momenti belli: il momento di oggi, la messa domani sia al cimitero e sia la sera per tutti coloro che si sono occupati della festa. Sabato e domenica usciamo con la processione dove questa nostra Madre va girando in tutte le strade. In questo paese per dire io ci sono, non temere, non temere 365, 366 volte c'è questo termine: non temere, non avere paura nella sacra scrittura. Per dire che Dio. Dio dice io sono sempre con te. Attraverso il cuore di questa madre, e uscirà e noi la ringrazieremo perché ancora un anno nonostante le grandi difficoltà sia a livello mondiale, sia a livello mondiale, ma anche a livello locale, anche a livello familiare e personale, ci sono nella vita. Noi siamo sicuri, o oh madre, che tu sei il porto sicuro, tu sei l'abbraccio sicuro, tu sei veramente colei dove noi possiamo riposare, possiamo riprendere la speranza, possiamo dire c'ho una madre che mi sostiene. Qualcuno diceva, diceva per i maschietti, noi lo possiamo dire per ogni di essere umano. Dove c'è un grande uomo, dietro c'è sempre una grande donna. Dove c'è Gesù Cristo, dietro Gesù Cristo c'è sempre la Vergine Maria. Dove c'è ognuno di noi, dietro di noi c'è sempre la nostra mamma terrena, ma dopo di lei, o prima di lei forse, c'è sempre la nostra mamma celeste, che ci accompagna con mano in questa vita. Avete sentito che è venuto a mancare un giovane... 47 anni, Antimo, bravissimo ragazzo, papà, così domani abbiamo di sempre, crediamo anche per lui, è morto nel giorno in cui la Madonna è scesa, io domani lo tirerò all'altare, è venuto a prendere è venuto a prendere perché noi cristiani non abbiamo paura della morte, sorella morte, e sappiamo che specialmente quando capita in queste occasioni dove la Madonna, dove, dove eh, o qualche santo, Bene, la parola scende, possiamo dire domani lo tirò dall'altare, anche che devi apprendere in questo giorno, in questa settimana, per farti godere la festa da un'altra prospettiva, da un'altra prospettiva. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore, lunedì ci sarà anche un momento di festa la sera, così ci rilasseremo e poi anche mercoledì, il grande rosario, venite. Tempo per me, tempo perché è un po' ballerino questo tempo. Oh, preciso pomeriggio, piove. Preciso, proprio preciso. Ieri mi sono addormentato alle 4, mi sono svegliato alle 5. Ho acceso un po' Facebook, come fanno tutti. Ho visto Venezia a casa Mi Ho detto: Che succede? Un'ora allora, possono cambiare un'ora allora, qui ci possono cambiare le cose. Ho detto: Ma che succede? E comunque il Signore ci aiuterà. Mercoledì il grande rosario, Vedi che la Madonna uscirà di nuovo. E noi con Lei, a lei pregheremo il Signore Gesù per tutte le nostre situazioni, per le grazie anche ricevuto perché dobbiamo ringraziare e poi salirà la Madonna, ma non è finita qua, ve lo ricordo, c'è scritto sul programma, il 12 settembre, adesso non lo ricordo l'orario di sera, non lo ricordo, c'è la Santa Messa, subito dopo la Santa Messa, la Madonna ci ha fatto un regalo l'anno scorso, ce lo farà anche adesso, con il suo manto, eh, ci proteggerà anche come famiglia verremo qui e indosseremo per una frazione di secondo il manto. E quel manto sapete che cosa significa? Permettetevi di usare delle parole che vengono da Cambridge, da Oxford, viene cara, core mamma soli. Ci abbraccia o sicuramente o chi viene in famiglia per qualche secondo. E noi diciamo, ci sentiamo due figli, protetti e amati. Siamo d'accordo Gesù Cristo.